Oh, attenzione che Leclerc non c'ha il DRS! Leclerc non c'ha il DRS! Questo è un punto difficile, devo fare un sorpasso, cazzo! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, bentornati su F1 22 nella nostra carriera pilota del nostro Calogero Bottas. Il pilota Biperbanca, come vedete, ha ancora mantenuto la F8 tributo che gli avevano regalato nonostante l'ultima prestazione non proprio idilliaca. Tra parentesi ci siamo presi una piccola pausa perché non sono stato benissimo e quindi Calogero se è andato un po' in ferie, ma adesso è tornato più agguerrito che mai. Andiamo a fare un piccolo recap della situazione. Dunque, in classifica c'è primo Max Verstappen con 292 punti, poi Leclerc, Perez, il nostro compagno Hamilton con 229, Tynes, Norris e il nostro Calogero Bottas. L'idea era quella di attaccare il sesto posto che verosimilmente è l'unico risultato a cui possiamo ambì in questa stagione ormai, visto la parte iniziale non propriamente fantastica. Però l'ultima gara Norris ha vinto, ha fatto pure il giro veloce, quindi ha dato una botta clamorosa alle nostre possibilità di avvicinarci. Ci aspetta la gara di Suzuka che assolutamente non è una delle gare eh, più favorevoli della stagione, perciò eh, speriamo bene raga, però questa è una gara in cui limitare i danni. Ok ragazzi, ricapitolando, il setup fa cagare, la macchina va uno schifo, io non mi ricordo come è seguita una Formula 1, ma andrà tutto benissimo, tranquilli. Andiamo a fare il nostro secondo tentativo e poi tenerci l'ultimo tentativo all'ultimo, anche perché l'ultimo tentativo sento dire è all'ultimo, non è all'ultimo, cerchiamo di farlo più concentrati possibile sto giro, non passare sul cordolo, calò, non passa sul cordolo, calò, vaffan... Attenzione che forse ce la famo a fare l'ultimo tentativo sul filo di lana, 37 secondi, forse ce la famo raga, c'è uno davanti però guagno giù, vaffanculo guagno giù, rompi i coglioni eh ok un giro ce lo dovremmo avere il problema è che c'è guagno giù davanti e io non ho i fari i razzi di segnalazione niente. ok adesso non me lo fa venire il braccetto che guagno giù se le dato il cacchio non ci speravo proprio andiamo leggermente in appoggio che tutto bisogna piastre qualche rischio raga bene così dai calogero senza far cacchiate ok qui niente niente lungo ok bene così ancora apri tutto la parte problematica più o meno dovrebbe essere finita sul filo dellana tocchiamo il cordolo lì qui rimaniamo cuciti andiamo a mettere la marcia sopra mamma mia piccola scotatina ci ha fatto perdere tutto qua scotatina porca puttana porca puttana vabbè continuiamo non mollamo niente ma abbiamo perso tutto il vantaggio che ci avevamo è qui che mi invento Eh Porca zozza raga porca zozza Porca zozza porca zozza ho buttato quattro decimi Porca facciamo la pole position raga Allora, rimangono solo 5 gare fino alla fine della stagione. Sì. E abbiamo ancora una possibilità di vincere il campionato costruttori. Ah, costruttori? Pensavo che sarebbe fatto un quartino di vino questo. Allora, mi avete detto tutti di ritardare il pit di un giro. Quindi noi andremo a cercare di ritardarlo. È un peccato, raga, perché potevamo partire in pole position, che era comunque un buon risultato per l'umore, anche se di fatto non cambiava nulla, perché tanto in partenza ci sverniciano pure quelli che partono da casa loro. Mamma mia giri. Lascio, non do gas, adesso do gas. Niente, mannaggia la pippa che sono in partenza, mannaggia a me, ci ha passato pure Magnussen che buttasse adesso davanti, addirittura, a me pare che stia esagerando Magnussen, il nostro calogero lo richiude all'esterno, però da quarti siamo diventati ottavi, è tutto un cazzo che fa meno qualifiche noi, Una bella partenza. Proviamo a salire adesso. ma che partenza hai visto Alex, sei sicuro che sta a guarda noi? Adesso dobbiamo subito sfruttare il retrignone qui più forte, dai una botta di sorpasso. Così vediamo pure quanto ricarica sto hertz. Ma ah, avvicina Ricciardo, ok, il sorpasso funziona direi. Oddio, all'esterno a 130 R, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Quella eh, manovra... Eh, lo so, sì, sì. Posizione. Sì, mo' Moiari ritorno la posizione. Dai, passa Riccià. Esterna 130R però dovresti rimanere in pista per farlo, se no non vale giustamente. Ricciar, già mi hai fatto perdere un sacco di tempo, eh! Abbiamo ancora molta energia in riserva, usa il sorfatto. Sì, sì, non rompe le palle, Alex. Se ti dispiace guido io e ci risemo un'altra volta. Riprova all'esterno, cerca di rimanere dentro, stavolta ci riesce! Ma cagare Ma cagà riccia! Eh. Stavolta ci siamo riusciti, un'altra volta sorpassa sorpasso all'esterno la 130R! Fatto, hai conquistato una posizione. Molto vicino a Galogero qui! Varia apri usa l'Hertz! Adesso ci sarà il DRS! Ehi, arriviamo parecchio sotto! Stavolta sembrava a infilare all'interno il suo con! E va bene pure così! Hertz! Vediamo se funziona! Funziona! Funziona! Funziona! non è sta curva è la curva calogero! Però non ce l'ho per passare stavolta! Alonso, sta manovra non la faccio che... Non è uno molto spettivo, però sbaglia la frenata! Attenzione Alonso! Attenzione, Alonso ha sbagliato la frenata, e calogero approfitta subito. Però Alonso rimane lì del lato, però c'è il di perché ha un il detection point. Adesso dovremmo rientrare, ma non rientriamo. Rientrano tutti. Stavolta forse era meglio se rientravamo pure noi, che una volta che non rientriamo, ma Ah no, è rientrato solo Perez comunque. Box in questo giro. Confermo la sosta al termine di questo giro. Ok, non male che confermi Bene così oh, Non devo fare cacchiate Ok, incredibilmente Sembra che abbiamo azzeccato tutto Frizione E lui si sta avviando il culo Andato sono sceso da, da marciapiede? Vabbè, comunque Sembra essere andato tutto liscio per il momento poi no, c'è il solito problema dell'outlap La strategia di gara è completa attenzione che arriva Perez e ci ha ripassato Adesso dobbiamo sfruttare assolutamente attenzione tanto c'è la latif box non penso che ci interessi sta riuscivo con Ecco, ci è ripassata i box, bene. Quindi, diciamo che il nostro outlap come al solito ha fatto schifo. cambio gomme ha montato gomme medie. Eh, ce ne abbiamo tanta di più di velocità di punta. L'avviciniamo, lo passiamo all'interno senza problemi. Bene, così. Ok, bel sorpasso. E eh, poi qui abbiamo un pochettino lunghi perché queste gialle la macchina frena molto meno. Ora dovrei pensare al campionato e dovrei cercare di non esagerare, ma io voglio assolutamente ripia questo davanti Degliete dai Degliete Punta, quanto è buona la sora assunta oh. Mamma mia, stiamo a dei rischi con il nostro calogero Bottas Ma non me ne frega niente Chi non risica non rosica Mentre chi se va a ammazzare per recuperare rosica una cifra, però... Mamma mia, come siamo usciti veloci da qui? Ok, siamo sotto. Siamo arrivati sotto al pagliaccio della Red Bull, DRS. Ma c'ha pure lui. Speriamo un altro giro veloce. Che cazzo freni a Perez? Eh, box, quello mi ha frenato un mezzo a rettilineo, ma che scemo? Hertz subito, da che ce l'abbiamo portata, da che ce l'abbiamo portata, da che ce l'abbiamo portata, da che ci l'avevamo portata, all'interno su Perez, gli chiudo un po' la strada poi all'esterno, bene così. Adesso ci abbiamo avanti Leclerc e Norris. Abbiamo ancora Heerz, di Perez adesso perché è lui che sta l'ancazzato nero. Oh attenzione che le Clark non c'ha il DRS! Le Clark non c'ha il DRS! Questo è un punto difficile, devo fare un sorpasso, cazzo! Ma calogcero non lo sa! Oddio mio che hai fatto, calò! Oh, oh, oh mamma mia! Ci Ho avuto le ruote che mi hanno detto, oh, che devi fare? siamo presi qualche licenza poetica eh Noris se ne va raga non ce l'ho Rettiligno Erzutamo tutto ma ormai Norris è troppo lontano raga comunque cerchiamo di difendersi dalle Leclerc che sta molto vicino invece va a vincere Verstappen e noi comunque andiamo a fare un gran podio, gran podio perché questa non era una gara facile Oh, mamma mia ragazzi Peccato che siamo arrivati di dietro a Norris Calogero Bottas Pilota del giorno Peccato che siamo arrivati di dietro a Norris ragazzi Perché Ci avevamo tanta velocità Se non avessi fatto come al solito Una partenza schifosissima Probabilmente questa Se potremmo anche giocare la vittoria Passando al pilota del giorno Su chi cade la tua scelta Direi La donna della pioggia Dai io, questa con sta donna della pioggia Ma san fissa questo Vince Max Verstappen Su Red Bull Poi Nando Norris Purtroppo è, è Il nostro antagonista Per la sesta posizione Arriva secondo Terzo A poco. Gallogero Bottas con anche giro veloce 1,31, 8,21 siamo gli unici che sono scesi sotto l'1,32 poi Leclerc Perez con Alonso Ricciardo il nostro compagno Hamilton e Magnus che va a chiudere la top 10 per quanto riguarda la posizione in classifica tutto sommato non è cambiato nulla abbiamo fatto ovviamente dei punti però l'ha fatti pure Norris che ci è arrivato davanti e quindi purtroppo allunga ancora adesso sta a 32 punti di vantaggio devo dire che l'ultima parte di stagione Norris la spinge veramente come un disgraziato, mannaggia a lui quindi il sesto posto probabilmente è molto molto complicato arrivarci. Però finché la matematica non ci condanna, noi ci proviamo. Abbiamo staccato De Netto Ricciardo, a cui ormai abbiamo dato 46 punti, sono veramente tanti, quindi probabilmente o arriviamo settimi o arriviamo sesti in classifica. Detto questo ragazzi, io sono molto contento, la gara eh, me l'aspettavo difficile e invece devo dire che è andata via abbastanza fluida. Soprattutto perché non toccavo una Formula 1 da due settimane e questa, questa pista qui, nello specifico, non è proprio una delle nostre piste migliori. Adesso ci aspetta il Kota, e questa è un'altra pistaccia. Purtroppo, per noi, vabbè. Comunque sia, eh, tante. domande fare tutte, ragazzi. È inutile che stiamo lì a pensarci. Detto questo, ragazzi, io spero che vi siate divertiti. Come al solito, vi ringrazio del tempo che abbiamo passato insieme. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.